dell'avvio dei lavori della community library della fondazione di Valle di Colversa. è stato un percorso molto lungo, siamo ancora forse neanche a un terzo di questo percorso anche se tutta la parte progettuale, tutta la parte qui, diciamo, la preliminare è sempre comunque un passaggio molto Uh, importante è anche molto <coughs> faticoso. Uh, ci stiamo siamo per avviare la, questo inter iniziato nel, uh, due anni fa con l'emanazione del bando Smart in Puglia uh, che prevedeva una serie di uh, aree di intervento, questa nello specifico era quella delle community library, delle biblioteche di comunità. La fondazione di Bagno, il bando era rivolto, era un bando per gli enti pubblici, per le istituzioni pubbliche, e però nella sua originalità prevedeva la possibilità di, anche a soggetti privati in possesso di determinati requisiti di poter accedere al bando e poter intervenire. E così è stato abbiamo chiesto all'amministrazione all dell'epoca l'autorizzazione, eh, sono state eh, avviate tutte le, le, le procedure, eh, ci siamo presentati alla fase di eh, verifica di ammissione dei progetti, abbiamo superato in maniera abbastanza brillante e il risultato è che eh, il progetto e ehm, il risultato quinto ex equo, con un punteggio di 28 punti su 30 ehm, su 160 progetti cioè se vado un po' così ad occhio eh, di cui 130 ammessi e 30 esclusi l'orgoglio cioè, nostro è quello di essere riusciti a, a essere stati inseriti Già nella prima eh, assegnazione il bando prevedeva 20 milioni di, di, di euro di, eh, di budget, di capienza, per un massimo a progetto di 2 milioni. Noi lo avevamo stimato eh, sui poco meno di 800 mila euro. Poi i, i progettisti vi racconteranno, meglio nello specifico, di che cosa consisterà di un intervento strutturale e mh, poi la Regione ha volta sua, è stato un atto eh, importantissimo, eh, una cosa non mai vista in tutta Italia, eh, quella di implementare il fondo eh, fino ad arrivare a 120 milioni di euro e quindi praticamente sono poi entrati quasi, quasi tutti quanti gli altri eh, noi da subito abbiamo sempre riconosciuto sì, sì. l'originalità di questo bando perché ha consentito di fare una verifica no, no. ex ante cioè la, le condizioni di, eh, non solo di ammissibilità ma di proprio di, di, di concretezza del, del bando sono state verificate prima eh, e quindi questo ha consentito di ai, agli esaminatori, ai valutatori di poter avere più eh, strumenti utili per poter giudicare eh, la bontà di un progetto da parte nostra, da parte dei, di noi progettisti quello di poter eh, da subito anche se poi in tempi ristrettissimi di poterci misurare effettivamente con eh, il progetto stesso cioè di non fare una scatola eh, vuota e l'altra particolarità di questo bando era che eh, il fatto di essere legato a eh, non soltanto una parte di intervento strutturale, una parte di eh, acquisizione, di acquisto di, eh, di strutture, di attrezzature, ma soprattutto un'idea progettuale. Cioè il bando chiedeva che cosa volete fare, che cosa avete eh, intenzione di fare, e soprattutto chiedeva garanzie per le cose da fare. Eh, quindi ci troviamo qui oggi e, eh, penso che sia un, un, un bellissimo obiettivo, un bellissimo traguardo che, che abbiamo raggiunto tutti quanti insieme, come Fondazione di Valle, come Comune di Conversano e naturalmente come, come Regione Puglia. Um, L'idea quindi di, questo, di questa giornata era tanto di fare un, uh, un bar per nave eh, o di, tagliare, di, di dare il via ai lavori, ci saranno adesso eh, chi, chi, chi, chi mi seguirà eh, darà un po' di, di indicazioni sulla, sul uno programma in maniera un po' più uh, dettagliata, eh, però è ora un momento, abbiamo pensato di, di organizzare questo incontro perché è un momento importante. Eh, la Fondazione di Milano non, non eh, smetterà le sue attività in questo periodo di, uh, di lavori e non potrebbe essere altrimenti e di questo ringraziamo il comune di conversano che è, è stato molto disponibile nell'individuare le soluzioni alternative eh, chi avrà poi modo chi non è, conosce la fondazione la biblioteca della fondazione poi avrà modo di visitare gli ambienti si renderà conto di di quanto, eh, di quanto materiale, di quanto patrimonio culturale esista adesso eh, in fondazione, di quanto è ancora in, uh, in divenire. Eh, e quindi eh, sarà un'operazione un non, non semplice, quella di traslocare eh, gli uffici, gli ambienti, gli scaffali, il, il patrimonio bibliotecario, il patrimonio archivistico però come sempre ce la, ce la faremo. Io ehm, chiamerei qui a, con me la dirigente dell'area cultura del Comune di Conversano, Stefania Liberini, ehm, per ehm, iniziare questa, questa giornata. Ehm, affronteremo, durante il corso della giornata ci saranno eh, un po' tutti i nostri eh, sì, ci saranno un po' tutti i nostri eh, responsabili di aria che illustreranno le, la, la particolarità eh, del progetto il, il titolo del progetto e che è, diventa anche la, la mission della, della fondazione è stato quello questo titolo di Granai del Sapere e ehm, nasce da, um, dal luogo stesso in cui, in cui noi eh, operiamo, agiamo che è un monastero benedettino. Monasti Beneditini sono nati è il primo network europeo, una rete europea, costruiti apposta per creare una connessione eh, tra vari posti, posti d'Europa e nella nostra attività, nel svolgere della nostra attività, ehm, è fondamentale il ruolo geografico della Puglia e naturalmente legata poi alla tradizione secolare di Conversano di essere un crocevia o comunque un punto di eh, contatto tra l'Europa e il Mediterraneo ed è poi quello che effettivamente è eh, la nostra rete di, di, di collaborazioni penso al network delle riviste culturali europee, Eerozin che eh, diciamo comprende soprattutto la parte eh, centrale e nord europea e penso alla Copeam che è la conferenza permanente dell'audiovisivo del Mediterraneo e questa è anche l'altra particolarità che ha fatto sì poi di immaginare eh, il nostro percorso come una, una biblioteca di comunità dove non si ehm, concentra soltanto sui, sui libri come etichetta come, come patrimonio ma anche e soprattutto su tutte le altre forme di eh, trasmissione del, del sapere e quindi da lì sono nati i granai dei nuovi linguaggi, i granai delle tecnologie, oltre ai granai della comunità. Cioè la nostra, eh, il nostro obiettivo eh, per i prossimi e per i futuri anni è quello di trasmettere alle giovani generazioni un'immensa eh, mole di patrimonio culturale che è di fatto di, di, di memoria ed è fatto anche di contemporaneità. Nel, Nell'attualità. Questi due strumenti insieme servono poi per, per, per disegnare e per costruire il nostro, il nostro futuro. Eh, a proposito appunto di nuove generazioni, una delle, delle linee sulle quali abbiamo lavorato nelle varie azioni, eh, nei vari segmenti della fondazione che è, sono il Festival o la formazione è appunto quella della formazione alla lettura e quella dell'incontro uh, dell con i giovanissimi le giovanissime generazioni. E quindi qui mi fermo e cedo la parola a Stefania Vedrini che racconterà brevemente questa uh, esperienza con, uh, con i ragazzi delle scuole inferiori e soprattutto direi Stefania anche il fatto che l'idea che noi abbiamo subito lanciato Il Comune di Conversano, oltre a darci l'autorizzazione, ha um, pensato anche di presentare un, uh, un, la sindaco, la, di presentare un, un altro progetto che, ahimè, eh, non ha superato la prova è mancante di, di alcuni requisiti formali. E però, la prima cosa che noi, come Fondazione, abbiamo espresso all'amministrazione all comunale eh, insediata è stata quella di dire. per noi la community library non è soltanto la biblioteca della Fondazione di Magno ma è anche la biblioteca civica e siccome distano soltanto eh, meno di 500 metri c'è già un contatto e eh, questo contatto è dato anche nel corso degli anni dal fatto che tramite Elector in fabula è nata l'esperienza della biblioteca dei bambini e ehm, Credo che non si debba finire qui, che non debba fermarsi, ma deve essere una relazione sempre più stretta in modo tale da, da creare un unico polo, un unico centro di attrazione. Prego se parliamo.